un saluto amici della rete oggi vi porto insieme a me a scoprire una track la parte bassa di una track che inizia molto più in alto che si chiama serpentone questa track si trova all'interno della valle degli scoiattoli eh, si parte da battaglia in frazione di campli in provincia di Teramo. ha delle caratteristiche particolari qui nel comprensorio ci sono diverse track simpatiche queste alcune peculiarità interessanti. La prima è che è nuova, è stata realizzata quest'inverno, è stata realizzata da due amici, uno è Dark Dario degli Svirrien del gruppo Svirrien di Tortoreto, l'altro invece è Gianni, eh, il, il gestore del, del rifugio Fratta Montanara che si trova un po' più in alto. Eh, quindi è una track realizzata, per questo ha una particolarità, oltre ai normali, dalle uh, normali difficoltà di una track di montagna ha dei trampolini ha delle parti preparate apposta vedremo trampolini, pedane uh, cose simpatiche per farci divertire un po' di più l'altra particolarità è che al contrario di altre track magari un po' più tecniche uh, questa è stata pensata per chi agli inizi quindi anche un nubo come me la maggior parte di questi salti riesce a farli questo è il primo che incontreremo Uh, e già da subito ve lo preannuncio, vedete, è un piccolo saltino, un piccolo saltino ma ha la peculiarità di permettere l'accompagno, quindi permette eventualmente di copiarlo uh, e di proseguire tranquillamente. Queste caratteristiche le ritroveremo anche nelle difficoltà successive. Alcuni salti sì, sono per esempio fuori dalla mia portata, però insomma dipende anche dallo stomaco <ride> che avete. Beh che dite? Ce la andiamo a fare sto giretto? Dai! La track inizia al cimitero di battaglia. Siamo nel comune di Campli, provincia di Teramo abbandonato il cimitero si sale per un brevissimo tasto d'asfalto fino a raggiungere una carrereccia che ci porta all'interno della valle degli scoiattoli la salita per questa carrereccia è abbastanza impegnativa per cui è adatta principalmente a chi è motorizzato quindi ai bike chi invece dovesse salire in muscolare conviene fare la strada asfaltata Verso la frazione di Roiano, superarla e poi proseguire per qualche chilometro fino a una biforcazione dove si incontra il sentiero 425 che poi si ricongiunge con il tracciato che invece stiamo facendo noi. Si continua ancora a salire fino a raggiungere un ulteriore bivio che viene preso a sinistra e subito si prende una nuova carriereccia a destra. Qui si sale per un'altra decina di minuti, questa volta con delle pendenze anche qui abbastanza importanti ma inevitabili, fino a raggiungere l'inizio della track del serpentone basso. Bene, come dicevo questa è la partenza, in realtà la track inizia molto più in alto inizia dal rifugio di Fratta Montanara ma noi andiamo a affrontarci subito questo piccolo primo saltino che vi faccio vedere, vedete, si copia tranquillamente c'è questa prima chicane e poi c'è questa compressione dove mollare tutti i freni per poter risalire di qua eh? e qui c'è un primo saltino wow! Oh oh! Qui ce n'è un secondo che io non faccio, eccolo ve lo faccio vedere qui sotto, eccolo qui E' solo ragazzi, è sempre il solito discorso, fegato ci vuole She can Qui ci sono due massetti che se uno vuole fare può anche fare ma poi ti trovi sbilanciato su questo saltino il mio top oh. qui c'è una bella tonetta, vi faccio vedere vi faccio osservare la preparazione di Dark Dario qui se la prendete alta e poi uscite è abbastanza tranquilla se la prendete più qui allora poi siete in grado di se avete fegato di fare questo piccolo buco e disaltarlo Qui ora abbiamo un bel discesone, a destra pro, sinistra invece chicken line, chicken line non tanto perché comunque ragazzi guardate il dislivello, qui dovete azzeccare bene, poi qui volete mollare per fare questo saltino. Oh, vi faccio vedere il dislivello che comporta, guardatevelo. Già da questo lato che abbiamo fatto noi è tosto, guardate qui col saltino com'è, com magari la ripresa non rende, ma è un bel ripidone. Qui c'è un salto, chicane, altro saltino, vedete si fa pure lentamente. She can, she can, questo fa paura, ma in realtà è tranquillo, curva, accompagnare, piccolo saltino, saltino, saltone, <ride> che evitiamo perché questo è l'unico che ha il buco, a parte la parabola, questo è l'unico salto col buco in mezzo. vedete il dislivello che c'è quindi comunque in parte siete aiutati dal fatto che siete più in alto quindi già come velocità se portate velocità lo fate senza saltare però ragazzi o fegade ci vuole saltino piccole funette mega saltone questo ragazzi è veramente tosto ed è anche perché poi vi porta come vedete insomma l'altezza c'è e vi porta sull'aprirvi alla parte finale della valle degli scoiattoli track veloce ma simpatica peculiarità doppia prima peculiarità almeno in e-bike si risale velocemente si può fare diverse volte altra peculiarità, peculiarità carina è che poi l'anello si chiude andando a destra si chiude il giro e si ricomincia altro giro altra corsa andando a sinistra Gina, variante della cascatella come chiamata qui dal 425D che è il tratto conclusivo di sia dei recuperi di scoiattoli sia di questa nuova track che è da il Serpentone si chiude con questa che porta praticamente dopo lo vedrete a dove Abbiamo incrociato il primo ruscello questa è una track abbastanza tranquilla un po smossa vedete ci sono comunque dei punti un po smossi come qui canaletto abbastanza stretto che poi si stringerà ancora di più qui sotto per cui veramente passaggi che o conosci bene le misure tipo qui le misure dei tuoi pedali o rischi di puntare qui siamo sempre dentro la valle dei scogliattoli eh solo che siamo alti il fiume è sotto non è qui lo raggiungeremo ma dopo un grosso ripidone ci manca ancora un pochettino Qui ci spostiamo un po' su un tratto a sinistra, ancora verso il fiume. Scoperto un po' verso, verso sinistra, ma neanche tarda, comunque sono tutte piante. E adesso ancora a sinistra, più a sinistra, in un tratto ancora più scoperto e adesso inizia il tratto ripido che ci porta al livello del fiume eccoci qua, siamo arrivati al livello del fiume che ora attraversiamo a monte della cascata e poi ce lo riprendiamo a valle. e adesso sulla destra fra un po' cascatella non naturale ovviamente eccoci qua riattiriamo eccola qui davanti a voi riattraversiamo il fiume davanti alla cascatella e via Già rispetto a un messetto fa l'acqua è diminuita. Lo rincontreremo fra breve, che era l'inizio del nostro anello questa track. Con questo ultimo pezzettino che costeggia il fiume. Anche questo un po' smosso. E con l'ultima pietra qui che io sinceramente non ho capito ancora come si prende. Comunque la prendo, vedete, boh, è sballata. Va bene. E questo ci porta all'uscita che è stato anche l'inizio. Eccolo qui. Su questo bel tratto di fiume.